Finisci l'università con debiti o soldi presi in prestito. La gente ti applaude. Ti sposi e spendi tra 30 e 90 mila euro per un giorno. La gente ti applaude. Ottieni oltre 150 mila euro di prestito bancario per acquistare la tua prima casa. La gente ti applaude freneticamente. Prendi circa 30 mila euro e li metti in un'auto che è il passivo più grande dei nostri tempi. La gente ti applaude. Ciò significa circa 200 mila euro spesi negli anni per farti sentire bene che la gente ti Abbia applaudito. Ora vai a dire a quelle persone che hai speso qualche migliaio di euro per avviare un'attività in proprio: ma sei pazzo! Ma sei sicuro? Ma hai valutato i brutti tempi che affrontiamo? E se non funziona? E con la pensione come farai? Alcune di queste persone non ti daranno nemmeno un like o una condivisione su un post. Non ti aiuteranno nemmeno a promuovere la tua attività e porteranno tutto ciò che è negativo su ciò che farai. Immagina un secchio pieno di granchi e senza coperchio. Nel momento in cui un granchio vuole uscire sai cosa succede? Gli altri gli romperanno le zampe ed è identico nella vita. Ognuno ha obiettivi diversi non tutti saranno disposti a rischiare, il che non è sbagliato. È sbagliato condannare e scoraggiare coloro che rischiano, coloro che creano posti di lavoro, coloro che portano valore al mondo, coloro che non seguono lo stesso schema della massa, perché per loro la differenza conta.